Se siete single troverete il grande amore negli ultimi tre mesi dell'anno quando giove entrerà nel vostro segno e vi spingerà ad uscire di più e ad essere più spensierati. L'opposizione di urano al vostro sole continua ma solo se appartenete alla seconda decade quindi se siete in coppia avrete qualche disaccordo. Nel complesso non andrà affatto male, ma buttatevi alle spalle il passato. Anno laborioso che vedrà la realizzazione dei vostri progetti, ma in modo lento, graduale, con pazienza e impegno. Sarà solo da settembre che vedrete entrare denaro sonante nelle vostre tasche e concluderete ottimamente il 2016.